Allora, live, sì, siamo live. Buonasera a tutti, Stefano Ferrugiara qui con voi e questa sera un argomento, come dico sempre, caldissimo. Stasera volevo parlarvi di emozioni e linguaggio e in che modo emozioni e linguaggio sono fondamentali nel nostro business e nella nostra vita, in che modo entrano questi due aspetti, perché spesso, soprattutto chi fa business, si concentra sulle strategie di vendita, sulle strategie per acquisire nuovi clienti, sulle strategie e strumenti per attrarre di più, per convogliare le persone, però quello che ci dimentichiamo è che poi Tutte le relazioni si basano sulle emozioni e sul linguaggio, cioè il linguaggio è quello che utilizziamo, quindi le parole che usiamo con le persone per comunicare e le emozioni sono quelle che nascono per effetto di questa relazione che viviamo noi e che riusciamo a trasmettere nel, negli altri. Allora, nel frattempo che vedo arrivare un po' di persone, se mi date per favore un feedback sull'audio e eh, sul video, se vedete tutto bene, se sentite bene, eccetera, che io vi vedo qua nei commenti, d'accordo? Allora, così, allora, questo qua mi chiamiamo così, vi ricordo sempre che io qua ho lo schermo del, del, del Mac dove vedo la, la diretta, la live e qui la telecamera. Ok, allora, emozione e linguaggio, stavo dicendo, <coughs> secondo me sono il fondamento di tutto. Ok, Tutte le nostre... ciao Andrea, benvenuto, ok, grazie del feedback, perfetto. Allora, sono il fondamento di tutto, delle relazioni private, sociali, eh, di come conduciamo una trattativa e quindi come acquisiamo un nuovo cliente, reclutiamo un collaboratore, di come assumiamo le persone, in che modo le scegliamo, come... Si, si sente e si vede benissimo, ottimo, fantastico, grazie mille. Allora, basso un pochettino qua, che così non sento i tic-tic, però ci siamo, perfetto. Ok, grazie. <ride> e come vedete anche, anche adesso, anche in questo momento, la comunicazione è la parte chiave e la comunicazione si intende tutto a 360 gradi, le parole, le espressioni del mio volto il linguaggio del mio corpo, oltre a i modi in cui eh, utilizzo il linguaggio, quindi se i movimenti sono fluidi, se sono a scatti, se sono eh, improvvisi, se la voce ha un ritmo costante o variabile, se la voce è squillante o meno, o graffiata, alta o bassa, insomma, o lenta e veloce, tutte queste cose concorrono in maniera incisiva ad aiutarvi a rendervi a creare un'empatia un velocemente con le persone con cui avete a che fare, vi aiutano a creare relazioni, vi aiutano, vi danno maggiore carisma, quindi è maggiore attrattiva, è maggiore appeal, eh, vi aiutano a capire meglio l'altra persona, vi aiutano a influenzare l'altra persona, che non vuol dire manipolarla eh, vuol dire adottare il vostro linguaggio perché si allinei meglio al suo linguaggio, quindi al suo modo di capire le cose, per trasmettergli meglio, meglio le informazioni che volete dare. Perché ricordatevi che le persone poi comprano i nostre, le nostre idee, e idee intendo in tutti gli ambiti, quindi eh, sia nel sociale che nel privato, se magari volete vendere ai vostri amici l'idea di fare qualcosa il, il fine settimana, o la, la vostra compagna il vostro compagno magari la sera a vedere un film piuttosto che un documentario andare al ristorante anziché fare una passeggiata, insomma, qualunque cosa, beh, state vendendo delle idee e questa capacità di vendere le vostre idee, di influenzare le altre persone è data dalle, dalla vostra capacità di provare e riconoscere le vostre emozioni, far provare e riconoscere le emozioni altrui e come usate il vostro linguaggio, linguaggio inteso a 360 gradi. In questo caso quando intendo il linguaggio, intendo il linguaggio di influenza, quindi mi riferisco più alle parole che usate al modo in cui le usate. E adesso entrerò velocemente nel dettaglio perché chiaramente questo è un video che deve aiutarvi a, ad avere una visione di insieme e non, ci sarebbe da fare ore e ore di corso su questi due argomenti. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire... Che cos'è il linguaggio e cosa sono le emozioni? Che cosa sono le emozioni? Come le definireste? Qua se volete dare un feedback, mi raccomando, datelo. Eh. Cioè, se voi doveste dare un, una, un, um, una definizione di emozione, che definizione dareste? Allora, lo studioso per eccellenza, adesso provo a vedere se riesco a fare questa cosa qua, vediamo un pochettino, giro lo schermo, vi faccio vedere lo studioso che ha dato il maggiore contributo nel corso dei, degli ultimi anni, perché ha studiato e lavorato tantissimo sulle emozioni, sulle espressioni delle emozioni, perché ci sono delle emozioni che sono universali, e sulle micro espressioni. ve lo faccio vedere, magari lo conoscete già, vi giro la telecamera. Ok, così mi sposto qua, è questo signore qua, ok? Questo signore qua si chiama Paul Eckman e ha fatto veramente tantissimi anni di studi per eh, arrivare poi a una scoperta incredibile che esistono sette emozioni universali vuol dire che, adesso torno vuol dire che in qualunque posto del mondo come vedete qua c'è una foto questo è un popolo della Papua Nuova Guinea che a prescindere dalla, dal posto torniamo qua sulla nostra lavagna la centriamo così ok ok e torniamo in posizione, a prescindere, e giriamo questo, a prescindere dal posto del mo, del, del, no, di questo pianeta, ok, le emozioni vengono, sette emozioni, per ora sette, magari ne scopriranno altre, sette emozioni vengono manifestate nello stesso modo, quindi pensate che strumento ci ha dato l'evoluzione, cioè perché questa, questo codice è già dentro nella, nel nostro DNA, cioè già nasciamo con questa capacità di riconoscere, Sette emozioni, cioè che voi prendiate un bambino, che voi prendiate un anziano o un adulto, che voi prendiate un cinese, un giapponese, un, eh, un europeo, un africano, un sudamericano, che, qualunque persona del pianeta, alcune emozioni vengono manifestate nello stesso modo e non ve lo svelo adesso in questo video, poi qualcuno di voi già le conosce, alcune di queste emozioni, felicità, stupore, rabbia, tristezza, ok, va bene, non è questa la lezione per entrare poi nelle emozioni universali e, la, e i segnali rivelatori. Vorrei spiegarvi invece come le emozioni possono aiutarvi a migliorare la vostra vita e il vostro business, e poi vi, vi svelerò in che modo poi emozioni e linguaggio intervengono anche eh, ad aiutarci a capire informazioni celate ok che sono importanti se state facendo una trattativa o se siete dei genitori o se siete dei partner e quindi avete una compagna a capire se una persona magari vi na sta nascondendo qualcosa e non sto parlando del mero della mera analisi tipo mi sta tradendo o no ok sto parlando di spesso le persone mentono nascondono alcune situazioni di disagio che vivono ok e questo Può essere fondamentale, magari scoprire se i vostri figli fanno uso di droga, mh? o meno, eh, capire se il vostro compagno o vostra compagna ha, qual ha qualche cosa che le crea imbarazzo o disagio, magari è proprio il nostro comportamento e per questa ragione le persone ci mentono, quindi riuscire a capire in questo senso quei segnali che indicano che una persona non è esattamente sincera e ci sta nascondendo qualcosa o ci sta mentendo, beh può aiutarci a migliorare, la relazione con questa persona ci aiuta a capirla ulteriormente, poi se vogliamo andare proprio nello nell'auspicio chiaramente a livello proprio eh, militare, giuridico, eh, legale eccetera, Beh, scoprire se una persona sta mentendo può aiutare ad esempio la polizia a non perdere tempo dietro in una pista, okay? seguendo una pista e investendo soldi, energie e tutto, e orientarsi in un'altra direzione perché grazie magari all'interrogatorio di alcune persone si riesce a capire che quella persona sta mentendo e quindi anziché andare in una direzione si va in un'altra e si ottimizza così i risultati e magari si giunge prima alla verità e a scoprire magari un reato piuttosto che, insomma come vedete emozione e linguaggio coprono un campo vastissimo, allora definizione di emozione, Paul Ekman, allora, io cerco di semplificarvi la definizione perché la definizione di poleckman è perfetta ma è molto scientifica, cioè l'emozione è un processo, è un tipo di valutazione automatica, influenzata dall'evoluzione, eh, dall dalle esperienze, che ci sta comunicando, che sta avvenendo qualcosa di importante per noi nella nostra vita, e produce una serie di effetti psicologici e fisiologici che iniziano a interagire con questa situazione. Questa è la definizione scientifica, okay? che ha dato Paul Ekman all'emozione. Detta così, insomma, spaventa anche un po' anche me, che, la, che sono uno studioso e che ho studiato eh, proprio da Paul Ekman, e quindi ho preso i master là proprio in emozioni e nella valutazione della credibilità, in intelligenza emotiva, quindi se, se vogliamo definire esattamente il contesto. Allora, l'emozione di fatto è una reazione del nostro corpo, automatica, perché avviene in modo automatico, rispetto a un evento che sta accadendo, una situazione che sta accadendo, e che ci produce una serie di risposte automatiche, ok? Che ci comunicano qualcosa di importante, per farvela, per dire in un modo un po' più semplice, magari era più semplice la definizione, ok? Allora, cosa servono le emozioni? Perché uno dice, ma cosa servono quindi queste emozioni? Perché poi ci sono le emozioni, eh, l'umore, lo stato d'animo il tratto della personalità, il disturbo, ok? Ci sono tante, l'emozione emo, si evolve in tante situazioni, ci sono i sentimenti, ad esempio l'amore, che cos'è? È un sentimento o un'emozione? Molti lo confondono con un'emozione, invece è un sentimento. La gelosia? Mh? Ci sono tante cose che non conosciamo alla, alla perfezione, l'emozione è proprio una, una cosa particolare che avviene in pochi istanti, e tra l'altro produce i propri effetti in maniera velocissima e immediata, sappiate che le micro espressioni, la scoperta proprio di Paul Ekman, è che appena proviamo quell'emozione sul volto, si manifestano in un venticinquesimo di secondo, un cinquantesimo al massimo, si produce proprio quell'emozione, ed è proprio grazie a questa caratteristica dell'emozione che <coughs> riusciamo a capire se una persona ad esempio ci sta nascondendo qualcosa non è totalmente sincera. Perché questa reazione è automatica e quindi non riusciamo a controllarla. Quindi possiamo mentire su un racconto, possiamo camuffare un'emozione o cercare di mimarne una, ma quella è la nostra mente eh, cognitiva, ok, ma la nostra mente emotiva, quella che reagisce eh, in modo automatico, l'io più interiore, beh, quello dice sempre la verità. Eh? Allora, cosa servono le emozioni? Prendiamo il nostro pennarello, la prima cosa che la prima cosa importantissima. Che le emozioni per cui le emozioni sono fondamentali è motivare un'azione. Allora, ve lo segno, Mo un motivare, un'azione. Motivare un'azione. Provate a pensarci in che modo un'emozione può motivare un'azione? Beh, volete impedire a una persona di fare una cosa, cosa fate? <ride> La guardate male, eh? La guardate male, avete un attimo, oppure il famoso sguardo quando il vostro figlio sta facendo qualcosa di sbagliato, che lo, sta, lo fissate in quel modo lì, quel modo lì, ok, è trasmettergli una precisa informazione, quindi è un linguaggio universale, perché non ha importanza che, che quel bambino parli cinese o meno, non apprezzate quello che sta facendo paradossalmente, ma lo facciamo con gli adulti, lo facciamo con altre persone, nel sociale eh, per stimolare un sorriso e quindi risultare più simpatici, adesso vediamo le altre, gli altri motivi per cui impor sono importanti le, le emozioni, è proprio creare una relazione, d'accordo? Eh, Va bene, faccio prima scriverlo perché così entriamo nel dettaglio. La, la seconda ragione è costruire appunto de, un, dei rapporti con le persone, perché grazie alle emozioni, e il sorriso è quello che usiamo più spesso per costruire nuove relazioni, no? Vogliamo conoscere una persona e arriviamo con una non è che arriviamo con il broncio, tristi o che cosa, arriviamo un bel sorriso, ok? E questo ci permette di creare relazioni per risultare più simpatici. Allora, costruire relazioni, costruire, costruire, rapporti, facciamo, rapporti, relazioni, e poi vi ho detto, e cenato prima, le emozioni aiutano ad arricchire la nostra vita, perché, una, ad esempio, pensate a una cosa che capita, qua non, non entro, non è il mio ambito, la psicologia, però spesso trattenere le proprie emozioni può portare a, a, delle, a delle patologie. Mh? Non vorrei essere impreciso, quindi se c'è qualche psicologo online può spiegare questa cosa, eventualmente lo scriva proprio sotto il video, in che modo le emozioni la... La mancata espressione delle emozioni, il tenersi dentro un'emozione di rabbia, di paura, di dolore, eccetera, può sfociare poi in disturbi, ok? Quindi eh, com vivere comunque le emozioni a pieno, ed è questo che spesso si fa quando si va a fare un percorso da uno psicoterapeuta, piuttosto che immaginiamo quando subiamo una grave perdita è vivere un percorso che ci fa passare attraverso una serie di emozioni, hm? anche sentimenti, però, vivere a pieno le emozioni ci aiuta ad arricchire la nostra vita e arricchire e salvare vita perché provate a immaginare eh, io spesso vedo online quegli scherzi che fanno dove tutta la gente si mette lì a guardare in alto allora la gente arriva e si mette a guardare in alto ecco se in quel momento faceste una cosa del genere, tutti si metterebbero attenti, magari urlate un attenti, fate un'espressione, ma non servirebbe, eh, sapete che non serve dirlo, basterebbe che voi facciate una, ehm, basterebbe fare un'espressione un di paura, tipo, ok? E una persona magari vi sta guardando in quel momento, sapete cosa fa? Anche lei si, cioè, produce questa espressione e, e si fa indietro, ok? E, e ne sono i neuroni specchio, è grazie a questo che, delle volte magari abbiamo scampato un pericolo o magari grazie proprio al, ad aver sentito paura in un particolare frangetto ci ha permesso di evitarlo e quindi ci aiuta a salvare la vita. Ok, facciamo una linea qua, così stacchiamo un secondo dall'emozione dall e passiamo sul linguaggio. Che cos'è il linguaggio? La definizione che... Ehm, va bene, questa la scrivo, che è anche importante... Il linguaggio non è altro che l'espressione della nostra mappa, cioè l'esperienza soggettiva, l'esperienza che facciamo del mondo quotidiano crea una mappa, ci crea delle convinzioni, una serie di idee su come funziona il mondo e ci crea una mappa, un po' come un tom-tom. E come potrete capire, a questo punto ogni persona ha la sua mappa, quindi ogni persona capisce a modo suo il mondo, vede il modo suo il mondo. Nessuna mappa è esattamente uguale all'altra, ognuno di noi ha la sua. Però sappiate che se vogliamo capire meglio gli altri, quindi per vendere meglio, per ottenere migliori condizioni di vendita, o di acquisto, piuttosto che guidare un collaboratore piuttosto che eh, influenzare una persona piuttosto che motivare una persona. Beh. Capire le emozioni che prova, sapere come produrre in lui precise emozioni e conoscere e capire la sua mappa, cioè in che modo quella persona prende decisioni, in che modo fa delle scelte, ci aiuta chiaramente in modo totale. Più che non esistono qua, cioè è la, sono le strategie di vendita per eccellenza. Se avete l'intenzione di capire sinceramente e profondamente l'altra persona, con l'emozione e il linguaggio, e la volontà, perché ci deve essere a monte l'intenzione, la volontà di voler capire gli altri, e poi bisogna sapere come e che cosa vedere, cosa ascoltare, perché questo è per questo che si fanno i corsi di formazione, proprio per andare, ok, per acquisire questa competenza. Non è difficile, però bisogna applicarsi, d'accordo? L'espressione della mappa, cioè quando noi parliamo, beh, quando noi parliamo manifestiamo la nostra mappa, quindi se generalmente ad esempio io in molti ambiti della mia vita tendo a processare le informazioni in modo molto visivo ok eh, da buon creativo in ambito eh, beh in effetti no perché ci sono i creativi anche i musicisti sono creativi però probabilmente loro processano più a livello auditivo ok comunque tendo io personalmente in diversi contesti a processare le informazioni nel mio cervello più in modo visivo la famosa memoria fotografica ma in realtà perché la modalità visiva, e soprattutto modalità visiva video, e non solo foto, okay? nella mia testa avvengono dei veri film, ok? mi faccio i famosi, ti stai facendo un film, ecco io sono uno di quelli, la mia mente viaggia, questo modo di processare informazioni può aiutare tantissimo l'altra persona a convincermi, a guidarmi, se usa il mio stesso canale. Ad esempio, io quando ero a scuola magari non capivo una cosa e dicevo professore, professore Um, non ho capito bene l'esercizio mi può mostrare meglio lo sviluppo della formula dell'equazione e lui diceva ah, va bene adesso te lo spiego no non voglio che me lo spieghi non mi interessa la spiegazione verbo non mi interessa ascoltare devo vedere poi se vuoi insieme caro professore spiegare mentre mi mostri alla lavagna lo sviluppo mi gratta la punta del naso mi mostri alla lavagna lo sviluppo allora, io lo capisco, e, e qua, e in questo piccolo passaggio veramente mi rivolgo ai professori, se spesso trovate una, un po' un muro dall'altra dall parte, è perché probabilmente non avete prestato attenzione al modo in cui il ragazzo, lo studente, vi ha chiesto l'informazione, ora allora, voi studenti domani tutti a fare un culo così, eh, professori. Il professore me lo spiega e lui ve lo mostra. No, ho detto a spiegare. No, mi raccomando, ragazzi, perché anche i prof. Giustamente, non è che in ogni ambito, in ogni professione eh, è chiaro, ci sono delle competenze che andrebbero insegnate a tutti. A voi, ragazzi, ai professori, a medici, a liberi professionisti, imprenditori. Cioè, secondo me, queste sono le famose competenze base che tutti dovrebbero avere. Ok? Non c'è una categoria che. Eh, può evitare di, di capire come riconoscere le proprie altre emozioni, capire come usare meglio il linguaggio, non c'è tutti dovrebbero avere competenze in emozione, intelligenza emotiva, linguaggio di influenza, eccetera, eccetera ok, allora detto questo, il linguaggio è l'espressione della mappa, quindi se imparassimo ad ascoltare di più e capire cosa ascoltare, a cosa prestare attenzione nel linguaggio che usa, usano le persone nel modo in cui comunicano, potremmo capire tantissime cose, cosa? Come prendono decisioni, come motivarli, come mantenere, mantenere, motivati come mantenere motivati qua eh, dei miei studi di PNL lo studio più bello è stata l'evoluzione quando ho studiato un po' l'evoluzione della PNL e ci tengo molto a citare questa persona perché è stata una mia docente è un mio mentore come Paul Ekman ed è Shell Rose Charvet ha fatto adesso credo sia la terza edizione del suo libro eh, The Words That Change Your Mind Uh, the Words of, uh, non mi ricordo più il titolo. Eh, le parole della mente, le potevo tradurre. <ride> ok, le parole che cambiano la mente o qualcosa del di... genere. Andate a cercare le parole della mente, cercate il libro Shell Rose, di Shell Rose Charvet. Il suo lavoro si chiama Lab Profile, Linguistic and Behavior Profiling, um, il profilo linguistico comportamentale delle persone An con pochissime domande siamo in grado, e ve l'ho detto proprio in, in un video qualche giorno fa, l'importanza nella vendita, ma in qualunque relazione, di non fare monologhi, ma fare domande. Se volete portare a termine con successo una vendita, o con l'altissima probabilità di portare a termine con successo una vendita, dovete prendere in mano subito la trattativa, come? Facendo domande, facendo domande interessandovi ai bisogni del vostro eh, cliente. Magari chiedendo a questa persona, in che modo mh, ha fatto una, cioè perché ha fatto una precisa scelta in passato, perché ha scelto un fornitore piuttosto che un prodotto, ok? E le persone con le risposte vi esprimono la loro mappa e grazie alle risposte è a capire se ad esempio sono persone più incentrate a un obiettivo che devono raggiungere, verso, ok? La famosa metaprogramma direzione in PNL, oppure cercano più di evitare un problema o di risolvere un problema se sono più persone che hanno una referenza interna o esterna, quindi se quando fanno un lavoro sanno già da soli se hanno fatto un buon lavoro, se hanno bisogno di un feedback esterno, è importante, capite che ci sono persone che, tipo una persona per capire se ha fatto un buon lavoro ha bisogno di un feedback, non potete dare un lavoro dove una persona, cioè dei compiti a una persona dove deve sapere da solo se ha fatto un buon lavoro o meno se, come metaprogramma come profilo linguistico comportamentale ha eh, la referenza esterna, cioè si ha bisogno di un feedback esterno, okay? è importante questa cosa qua, perché poi una persona non performa e non, non riesce a dare il meglio di sé, perché non riesce a trovare nel, nel ruolo che sta ricoprendo i, ehm, i suoi metaprogrammi, cioè i programmi che guidano le decisioni di quella persona, mm? come mantenere motivati, anche dal linguaggio possiamo capire cosa piace di più, di più, ok, anche come abbiamo detto prima, quali canali attiviamo, attiviamo. Via, mo. Visivo, auditivo, cinestesico, cinestetico, dove nel cinestesico intendiamo il tatto, le sensazioni, ma anche l'olfatto e il gusto. Ok? Ci sono, se ascoltiamo le persone, quando le ascoltiamo con attenzione, noterete che ognuno di noi, eh, ognuno... Sì, veramente ognuno, utilizziamo ognuno di noi dei termini ricorrenti, non sono sempre uguali per tutti, ognuno ha i suoi, ma sappiate che quei termini risuonano in modo piacevole alle orecchie delle persone che le usano, quindi se riutilizzate quei termini riuscite a creare più velocemente empatia, ok, quindi quali, quali termini risuonano, risuonano, io quando scrivo risuonano, essendo più visivo, ho sempre un po' una, una strana sensazione e hanno senso. Spesso un errore che fanno in molti è sentono le persone cosa dicono e poi rielaborano le loro definizioni. No? Ah, quindi tu intendi dire no? Se ha usato che ama, eh, ama le situazioni contorte, voi non potete dire, ah, quindi ti piacciono le cose complicate? No, contorte, dovete utilizzare contorte, perché contorto è il termine che per quella persona ha un significato. Anche qua, ottenere info celate. Non necessariamente la persona ci vuole mentire, però magari eh, ci sta omettendo delle informazioni, mh? che può, ai può aiutarvi in qualche modo a Stupire l'altra persona perché avete capito più di quello che vi ha detto, che non è, è una specie di lettura del pensiero. In realtà si chiama lettura a freddo, cioè, da alcune info potremmo capire altre cose. Vi faccio un esempio, proprio ieri ero a un meeting di lavoro e chiacchierando con una persona che è appassionata di marketing, che si occupa di network, molto competente, le ho chiesto a questa persona che cosa facesse nella vita: mi ha detto: Ah, sai, eh, faccio, ho la passione per la danza e eh, poi mi occupo anche di attività, di business eccetera eccetera e praticamente ho questa bellissima storia d'amore con questo ragazzo con cui ballo interessante perché il ragazzo in quel frangente mi ha subito fatto capire che quella persona, presumibilmente questo suo partner, fosse parecchio più giovane non di poco, non di qualche anno, ok? e ho usato questa informazione poco dopo per eh, far capire che avevo capito questa cosa e l'ho stupita in, quel, in quell'attimo eh. come hai fatto, fatto a sapere questa cosa da che cosa si è capito può rendervi in qualche modo più affascinanti in certi frangenti dovete chiaramente usare queste capacità o quando avete delle intuizioni in modo sobrio, non invadente e poi dovete essere sicuri, ti fate una figuraccia ok allora un po' di informazioni ve lo date di qua anche qua, le emozioni, eh, soprattutto poi, perché le emozioni si manifestano sul volto, ma si manifestano anche in una serie di segnali fisiologici, ok? Pensate a quando si dice, ho sudato freddo, paura, no? Eh? Ok? Oppure, ehm, che so, ho sentito un, una vampata di caldo, collera, rabbia, ma può essere anche felicità, no? ero tutto eccitato, eh... Okay, tra tra l'altro quando siamo eccitati ci innalziamo, no? Pensate, cioè ci sono tante cose che facciamo e hanno un, hanno un, un aspetto a livello fisiologico, cioè è un biofeedback, d'accordo? E questo, insieme alle microespressioni che sono assolutamente un indice di, eh, importantissimo perché è quando ancora non abbiamo sotto controllo l'emozione, cioè si è, si palesa sul nostro volto l'emozione prima ancora che noi ne siamo consapevoli. Quindi dall'altra parte, chi è capace di vedere una microespressione, cioè in un venticinquesimo, un cinquantesimo, di secondo, è in grado di capire che emozione il nostro corpo ci sta per far vivere prima ancora che io stesso ne sia consapevole. Mm? Ed è per questo che ci usano le microespressioni per capire chi niente. Quindi, cosa ci aiuta le emozioni? Anche a capire, capire cosa provano, o pro, cosa sì, cosa proviamo, cosa proviamo, veramente, sottolineo veramente, con il rosso, perché è proprio questa la chiave anche per riconoscere le menzogne, perché una persona che vuole mentire cerca di celare o di camuffare un'emozione di manifestarne una diversa da quella che in realtà è, magari una persona che ha ammazzato un'altra persona e la ci ha provato particolare gusto, eh, capite che sul volto è possibile che rivivendo o chiedendogli di rivivere quel, quel frangente o chiedendogli cosa prova, pensando a questa persona eccetera o a questa situazione, a questo omicidio, una persona potrebbe tentare di fare la tristezza ma in realtà manifesta cenni di piacere, vabbè, adesso era per dirvi insomma che le emozioni possono darci nu numerose informazioni. Allora aggiungo quindi capire, capire se una persona, persona è completamente. sincera o mente o sta mentendo o nasconde, nasconde qualcosa. Chiaramente le emozioni non ci dicono la ragione per cui Abbiamo notato un segnale, le emozioni ci aiutano a notare dei segnali che in qualche modo ci dicono qua c'è qualcosa che non va, ok, poi va indagato, bisogna avere delle competenze anche qua e bisogna avere eh, la capacità anche in linguistica perché non è che si può apprendere a andare dentro direttamente, bisogna avere anche delle capacità di empatia e di comunicazione per poter eh, entrare un po' più, andare più in profondità a queste informazioni e quindi indagarle, capire, sai, eh, magari una persona. Eh, che so, eh, mi viene in mente un esempio bellissimo che ha fatto Paul Quando dice immaginate che mh, se mia moglie la trovassero morta, ora casisticamente una moglie, eh, un omicidio okay, di questo genere, la colpa è il marito o viceversa, no? comunque la colpa è del marito. Ora le, la polizia attaccherebbe me, aggredirebbe me, creerebbe un caso su di me, farebbe le indagini su di me, io in quel momento potrei provare rabbia nei loro confronti perché sono fuori strada e cercherei di celare questa rabbia quindi magari si potrebbe manifestare sul mio volto proprio un segnale di non, non, eh, che, che non sono esattamente sincero ok questo segnale potrebbe essere mal interpretato dall'altra parte come un tentativo di nascondere in realtà il fatto che io sono proprio l'omicidio, in realtà sto nascondendo quindi sappiate che i segnali che in qualche modo eh, passano grazie alle microespressioni, il al linguaggio del corpo, poi vanno sempre indagati, non, non è detto che sia una conferma di, una, di un reato, piuttosto che le persone possono mentire per varie ragioni, generalmente mentono volontariamente per evitare la punizione, per aver violato una, una regola piuttosto che aver fatto un guaio, e quindi evitare la punizione piuttosto che, però le persone possono mentire anche perché vivono un disagio o perché... E magari è anche patologico può essere anche questo quindi va sempre indagato però può essere importante a livello business anche questa parte assolutamente sì immaginate in una trattativa di voler strappare il prezzo migliore ok e qua mi viene in mente proprio una puntata di Light to Me dove c'è Cal Lightman che è a questo tavolo in questa tavola diciamo rotonda e dove stanno facendo una trattativa e c'è una persona che deve spuntare il prezzo migliore e quando questa persona dall'altra parte gli dice questo è pre il miglior prezzo che ti posso fare, la persona che ha ingaggiato questo professionista nel riconoscere emozioni e menzogne gli fa un segnale come dire no, non mollare, ti tenta di ottenere il prezzo migliore perché aveva capito che quello non era il meglio che quella persona poteva fare. Quindi saper riconoscere esattamente le emozioni e capire se una persona è totalmente sincera ci può anche aiutare nelle trattative a ottenere delle eh, dei migliori vantaggi o più vantaggi, eccetera, eccetera. Eh? Ok, un altro aspetto che adesso siamo arrivati a 35 minuti, i soliti 45 minuti di queste live, meeting che facciamo sempre. Allora, un altro aspetto che vorrei trattare velocemente è l'aspetto eh, motivazione, leading, cioè guidare le altre persone. Cioè, in che modo emozioni e linguaggio possono aiutarci a eh, influenzare gli altri, a guidarli, a motivarli. Beh, è semplice, io ho dato una definizione a questa cosa qua, uso il rosso, allora, uno lo chiamo viaggio, viaggio emozionale, prendete appunti, a parte che potete rivedere il video, queste non sono cose che trovate sui libri, perché non l'ho ancora pubblicato un libro, Questa è una cosa che ho definito io il viaggio emozionale. Ok, e eh, l'altro aspetto è, invece, questo ne, ne sentite parlare in PNL, si chiama ricalco sul futuro. Il ricalco sul futuro è molto efficace se volete portare a uh, compimento con successo una vendita, ma qualun, quando volete ottenere qualcosa il ricalco sul futuro non è altro che quel racconto che facciamo generalmente parlando del futuro con il, con il verbo presente, aiutando la persona che abbiamo davanti a immaginare, ricalco, eh, il, come cambierà la sua vita una volta che avrà fatto una precisa cosa magari quella che gli stiamo suggerendo noi potrebbe essere come cambiare la vita del vostro potenziale cliente una volta che avrà acquistato il vostro prodotto o servizio. È molto efficace questa tecnica, ok? E non si tratta di manipolazione perché le persone adorano comunque sognare, farsi il loro viaggio. E io l'ho chiamato viaggio emozionale perché non deve essere solo un modo asettico di raccontare il suo possibile futuro, ma deve essere un viaggio emozionale, cioè... Noi dobbiamo emozionarci nel raccontare questa storia e dobbiamo raccontare questa storia in modo sinestesico, uso un termine un po' particolare, cioè cercando di usare il più possibile una serie di, eh, di termini legati ai vari sensi, quindi visivo, auditivo, sinestesico, eh, quindi anche olfattivo e gustativo, perché quanto più è completa questa descrizione di questo futuro, quindi immaginati... Quando avrai acquistato questo prodotto e eh, sei in giro, vedi le persone, e la tua vita è cambiata, senti questa energia nel corpo, e tutti ti sorridono, incroci le persone che ti stanno sorridendo, quasi mi sembra di sentire il profumo nell'aria di quei momenti eh, carichi di, di, di motivazione, di felicità, di gioia, che è anche abbastanza particolare dire, sentire il profumo della gioia, <ride> ok? va bene, queste sono abilità che coltivi col tempo, è chiaro, devi adorare questi due ambiti, emozione e linguaggio, esattamente come lo sono stati per me, perché mi hanno cambiato tanto la vita e continuano a cambiarmela e continuano ad aiutarmi, non sono ancora al top, perché qua non si smette mai di imparare, bisogna continuare a eh, continuare a studiare ad applicare, studiare ad applicare, e quindi aggiungo qua viaggio emozionale, metto in blu così facciamo un po' di contrasto, allora ehm, coinvolgere, coinvolgere, e qua in rosso, ispirare, ispirare e motivare, ok, quanti minuti? 38, dai, chiudiamo a 40, allora, chiudiamo a 40 che così abbiamo fatto una live importante ma sostanziosa, <ride> ok, anche in termini di tempo, io spero tanto di avervi dato un quadro generale, ok, e qualche approfondimento che vi abbia stimolato veramente la voglia di voler imparare di più sull'emozione e sul linguaggio, presto molto presto ci sarà la possibilità sul sito che sto terminando perché sto finendo anche i programmi eh, di poter accedere ad una formazione altamente professionale ma online questo per eh, dare una formazione più come si dice per darvi una formazione di livello a un prezzo un po' più accessibile perché secondo me queste competenze dovrebbero averle tutte e fin tanto che eh, I prezzi per poter accedere a un corso sulle emozioni, sulle microespressioni, sul linguaggio si aggirano sui 2, 3, 4 mila euro, non tutti se le possono permettere. Io ritengo che eh, è una di quelle co queste competenze che dovrebbero veramente insegnare anche a scuola, ok? Dalle medie in poi dovrebbero insegnarle ai ragazzi, eccetera. Dovrebbero essere presenti nei corsi eh, di formazione eh, di noi professionisti, di, di, di chiunque. Quindi sto cercando di creare un percorso che sia accessibile a tutti, eh, dove trovare veramente tutti i contenuti di valore per eh, implementare queste competenze, quindi migliorare la qualità della vostra vita, i risultati nel vostro business e eh, tutto insieme, quindi aiutarvi a stare meglio, essere più felici, ottenere più risultati, ottenere il successo che meritate. Vi abbraccio vi auguro una splendida serata, lasciate i vostri commenti qui sotto perché io vado avanti a rispondervi anche dopo che chiudo il video, condividete il video se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, bene, mi è fatto piacere che siate stati comunque con me un po' del vostro tempo e mi abbiate dedicato un po' di tempo, lasciate un vostro feedback anche sul mio modo di fare i video se vi piace, così mi... o se avete da suggerire delle, dei, delle migliorie, delle correzioni, io sono sempre qua ad ascoltare tutti e a rispondere a tutti quanti. Vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!